Permesso? ciao Giochino, ciao, sei tornato. Tutto bene? Chi? Io? Eh. Sì, benissimo. Ah, e dimmi la verità: hai mangiato un po' di verdure come ti ho detto? Eh. sì, sì. Ah. Qualcosa, qualcosa ah. ho mangiato. Ah. Ti giuro. Guarda, ho scoperto che mi piacciono le melanzane. Eh, è già qualcosa! Un passo per la vittoria. Come dici, È scusa? Eh, chi? Ne, io niente, niente, niente. Anzi, volevo dirti, um, ti, ti va di aiutarmi con gli abbinamenti? In che senso? Gli abbinamenti per il menù della mensa. Esistono abbinamenti vincenti che ti danno quasi superpoteri, lo sapevi? Ah, tipo, tipo Spider-Man? Fiu, fiu. Eh? Uh, intendevo più superpoteri tipo energia e benessere, però. Ah beh certo, okay. è chiaro. Allora, i gruppi alimentari li sai, no? Li abbiamo detti l'altra volta. Um, I cereali, la verdura, la frutta. Gioacchino, la carne, il pesce, le uova, il latte, lo yogurt e i formaggi Ecco, questi sono i gruppi alimentari E senti, i dolci e le bevande cassate come te la cavi? No, perché su quello io sono preparatissimo eh. Tipo, eh, mi piace un sacco il gelato con il biscotto E eh, la Coca-Cola alla ciliegia, che non si trova dappertutto eh. eh? E ti pareva se non eri preparato proprio sugli unici alimenti Che andrebbero consumati con un po' più di sale in zucca Che poi passi il gelato, ogni tanto ci sta Però la cola alla ciliegia la bevi tutti i giorni, mi vengono le carie, sono a sentirlo. Non mi falli così. Io ho mangiato anche le melanzane, te l'ho detto. Eh, va bene, e sentiamo, con che cosa le hai mangiate queste melanzane? Sulla pizza? La pizza va bene! La pizza va bene! La pizza va bene! La mettiamo ogni tanto nel menù della scuola perché è un piatto unico! E ci sono i carboidrati alla base e poi ci sono le proteine del formaggio e le vitamine, le fibre e i sali minerali della verdura che ci metti sopra. Eh, sì, poi magari anche eh, ci mettiamo due patatine all'americana, eh, un po' di salame piccante. Eh, ma cos'è, Giocchina? Allora, l'abbinamento è vincente se i componenti non raddoppiano, ok? Nel senso, le patate sono fonte di carboidrati come la base della pizza e il salamino piccante invece dà le proteine, è come la mozzarella, quindi... No. Ah, ho capito! È come quando becchi una carde o una figurina doppia nella tua collezione se voglio il salamino piccante devo togliere la mozzarella e così via, giusto? Sì, credo di sì eh, In ogni caso, guarda che con la pizza è facile che ci siano i doppioni Quindi va bene, ma senza esagerare Magari una volta a settimana Va bene, dai, andiamo avanti con questa storia degli abbinamenti Perché eh, ho capito che è come abbinare oggetti e incantesimi Nei miei giochi con le card Ok, allora, quando voglio fare un abbinamento vincente nel menu giornaliero mm. Mi basta ricordare questa semplice formuletta Allora, primo più secondo più contorno a pranzo Primo più secondo più contorno a cena <ride> e senza dimenticarci anche la colazione e gli eventuali spuntini eh, eh subito scusa non ho capito ma mangiare la stessa cosa a pranzo e a cena non è un doppione no perché, perché non è mai la stessa cosa ah. pensaci i carboidrati sono tanti puoi scegliere pasta pane riso orzo e, e anche per le proteine pensaci c'è la carne il pesce le uova il formaggio Uh, facciamo un gioco sì. facciamo un gioco allora per esempio io oggi a pranzo mangio e la pasta la pasta e quindi stasera a cena mangerò il riso eh, giusto bravo <ride> oppure oggi a pranzo mangio le le uova, le uova. Sì. e quindi stasera ce ne mangerò e il pesce giusto però ma vedi che hai capito <ride> che bello e, e comunque non dobbiamo però mai dimenticarci le fibre mm. i sali minerali e le vitamine mm. della frutta e della verdura che mangiamo che devono essere sempre diverse e mi raccomando stagione. Ok, ammetto che mi hai fatto venire un po' fame, temo che andrò a farmi una piadina salame e fontina. Ah ok, eh? Giochino, aspetta un attimo. Allora, la piadina va benissimo, non è un problema, ma ricordati che i salumi vanno mangiati al massimo una volta a settimana e poi comunque la, la, la, la fontina insieme al salame è un po' pesante, magari mettiamo qualche verdura, no? Le melanzane? Ancora queste melanzane Ok magari col salame ci sta meglio Non lo so la rucola o ci stanno meglio i peperoni E comunque questa sarebbe Una delle tre o quattro porzioni di verdura Che dovresti mangiare ogni giorno Quindi stasera a cena uh. Prova anche tu a fare un abbinamento se ti dico pasta al sugo come primo piatto e zucchine come verdura, come completeresti il menù? Provaci! Se vi siamo piaciuti continuate a seguire le nostre avventure e mettete mi piace! Fiu fiu!